Sì, abbiamo appreso, insomma, nelle commissioni, come consiglieri, come presidenti di commissione competenti, eh, come commissione commercio e commissione patrimonio, eh, di questa delibera che è stata presentata poi in commissione anche dalla consigliera Grancio. E questa delibera, de proposta di delibera, eh, è un buona, una buona proposta come intento, però eh, lasciatemi dire, insomma, mh, interviene in maniera scomposta su tanti fattori e su tante di quelle competenze, in modo no scorretto, scusate, non in modo corretto. Questo lo hanno detto gli uffici, eh, che non ce l'hanno con lei, Consigliere Grancio, perché gli uffici, quando una delibera è da migliorare, come nel caso della mia delibera, eh, danno parere contrario anche a quelle di maggioranza lo danno su delle osservazioni specifiche e nel merito affinché eh, il proponente possa rendersi conto poi di una revisione eventuale della delibera e eh, laddove possibile ecco il parere eh, negativo della ragioneria questa delibera in realtà eh, nella forma sembrerebbe una delibera di indirizzo nel contenuto eh, va a dare dei mandati specifici e molto forti da un lato sul Dipartimento Patrimonio, invocando un bando senza dettagliare poi eh, le, ehm, i requisiti, né eh, se non essere iscritti alle brevi indipendenti, eh, né eh, diciamo, ehm, tantomeno eh, i criteri di identificazione degli immobili. Eh, oltretutto va a identificare una percentuale di riduzione del, di un eventuale canone di locazione quando oggi diciamo, questa fattispecie è ancora in discussione e c'è una proposta di delibera che dovrebbe approvare in aula di regolamento di concessioni che potrebbe aiutare a capire meglio eh, per ogni categoria di eh, attività commerciale o culturale quali potrebbero essere le eh, detrazioni eh, da applicare. E in merito al discorso della Osp, della COSAP eh, lei ha determinato una riduzione dell'80% su alcuni articoli appunto andando a ehm, intervenire direttamente su un regolamento, eh, anzi in realtà fa, chiede un bando e chiede la modifica di un regolamento in più punti. A nostro avviso insomma, questo percorso è un po' anomalo ma ripeto ci piace l'intento della delibera aiutare le librerie, è il mandato anche di questa amministrazione e l'abbiamo visto in due delibere passate in questa aula e votate in parte anche da Consiglieri di minoranza, in parte si sono astenuti, in parte hanno votato contrario. Una è la delibera di riqualificazione dei sottopassi di Roma Capitale, dove le, eh, tra le categorie identificate dove era previsto uno scomputo da determinare da parte degli uffici del canone era, erano appunto le librerie e un'altra più importante che abbiamo approvato recentemente in aula eh, dopo molta fatica è quella del nuovo regolamento OSPEC-OSAP che anche lei voleva modificare insomma in due articoli ma che è intervenuto molto nel dettaglio eh, e con misure eh, similari eh, ma forse anche più eh, potenti di quelle indicate in questa delibera la riduzione eh, del canone, la concessione di un metro quadro di suolo pubblico gratuito il rimando a eh, la delibere di giunta per la riduzione o esenzione del canone eh, per le librerie sono misure presenti in, già nel regolamento OSPEC -OSAP. quindi cosa farà la maggioranza, la maggioranza non può eh, farsi orientare dall'opposizione su cosa votare. Noi ci asterremo su questa delibera non perché non abbiamo il coraggio di votare contrario, non si può votare contrario perché l'intento è buono quindi ci asterremo perché l'intento è buono ma non possiamo votare contrario perché dobbiamo sicuramente ritornare nelle commissioni competenti che sono cultura, commercio e patrimonio per sviluppare una nuova proposta più di dettaglio che vada nella direzione dell'assegnazione di immobili prima una ricognizione con gli uffici perché è inutile dare la speranza di una ricognizione di immobili alle librerie se non abbiamo immobili disponibili, diventa una promessa che è impossibile mantenere, quindi facciamo una ricognizione degli immobili disponibili su tutto il territorio, entriamo nel merito, andiamo a vedere per quali è possibile determinare e trovare eventualmente un'assegnazione per questa categoria che tutti noi, penso maggioranza e minoranza, vogliono eh, vogliono sostenere quindi questa è la nostra proposta tornare nelle commissioni ci asterremo nel merito della delibera grazie